fantastico l'uomo che si è gufato da solo io devo stare zitto ogni volta che dico che prendo la mano boom a muro Allora, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Fabrizio e come vi avevo anticipato nell'ultimo video, volevo fare la prova con un automobilista. e cercare di <coughs> domare questa Porsche GT3 con i tasti. È possibile, con automobilista 2, fare una gara con i tasti? Allora, come vedete, sempre doppia inquadratura. Io ho già impostato un po' il tutto <coughs> per cercare di poter guidare. Allora, la primissima impressione che vi do è che la sensibilità dei tasti è molto ben calibrata rispetto ad tasti forza competizione nel senso che si ha molta molto meno sensibilità nel senso che si riesce a controllare le ultime parole famose ma stai zitto ma che dici <ride> fantastico l'uomo che si è gufato da solo <ride> va bene torniamo ai nostri polli allora, diciamo che ho messo il traction control un po' basso e questo non mi aiuta con i tassi ovviamente però, devo dire che la direzione di rispetto al set corsa competizione è un po' meglio un po' ovvio che il controllo quando si gira Voglio fare attenzione a questo volide ragazzi per correggere, anche qui porto di anticipo, poi la curva di la, la pista è un po' meno complicata rispetto alla Imola, un po' anticipato guarda, per Ma si prestano bene, devo dire la verità, nel senso che con un po' di pratica. Poi ho letto il, il commento di un mio carissimo amico Francesco Rigerio nell'ultimo video che diceva che un, ha una conoscenza che lui gioca con i tasti ed è pure bravo Quindi... però fare una curva così io volendo correggere ogni frazione di secondo guardate che concentrazione che devo avere ragazzi però dovrei prendere i tempi di riferimento con le macchine che ho utilizzato quando c'avevo il volante intanto raga Ricordate, eh, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un pollice in su. Così facciamo crescere questa comunità di Seed Drivers su YouTube. E insomma, diciamo che quando uno prende la mano, io devo stare zitto. <ride> Ogni volta che dico che prendo la mano, boom, a muro. <ride> Mamma mia. Dai, no, comunque, esperienza positiva su automobilista che si lascia guidare bene. Ovviamente un po' di aiuti ai controlli, un po' di aiuti alla guida sono fondamentali perché insomma non è un volante, non c'è la possibilità di calibrare anche l'acceleratore. Quando si preme il tasto dell'acceleratore, 100% freno, uguale. Quindi i controlli sono abbastanza... Terminiamo con un incidente abbastanza cinematografico, chiamiamolo così. Allora, ragazzi, conclusioni finali è molto rapide. Automobilista 2 si può eh, utilizzare con i tasti un po' meglio a livello di sensibilità soprattutto sullo sulla, sulla, sullo sterzo eh, rispetto ad assetto corsa competizione adesso non ci tocca che provare gli altri eh, famosissimi simulatori che utilizziamo però Automobilista 2 bravi ragazzi perché si possono utilizzare i tasti quindi ragazzi mi raccomando come al solito distruggete quel tasto eh, mi piace con il pollice in su iscrivetevi al canale ve l'ho già ripetuto perché è importante per far crescere questa comunità noi ci vediamo prestissimo come al solito da Fabrizio è tutto un abbraccio Chao.